Che cosa significa quando sentiamo dire il paese è stanco? Quando sentiamo che in televisione, sui giornali, i politici dicono che il paese è stanco? Continuano con questa affermazione, continuano a utilizzare questa, questa frase che può sembrare estremamente chiara nel momento in cui ce la dicono, eh sì, il paese è stanco, ormai dopo tutto 14 mesi di pandemia il paese è stanco. Però in realtà... Può sembrare una frase chiara ma in realtà non lo è in realtà è tutt'altro perché quando stanno usando il termine stanco l'aggettivo stanco per definire il paese stanno facendo un lavoro che non è per niente banale nel ragionare sull'argomento cioè la parola stanco stanchezza tendenzialmente è un aggettivo che si usa per identificare una persona che nel significato quindi più letterale del termine è priva di energie perché si è affaticata con un lavoro facendo qualcosa, quindi il suo corpo a un certo punto diventa privo di energie per quanto sforzo ha fatto e quindi a un certo punto non si muove più con la libertà con cui si muoveva prima, è diventato stanco, un aggettivo che quindi in un senso eh, letterale è abbastanza chiaro, abbastanza comprensibile, mentre invece c'è un significato figurato, un'estensione figurata del termine che si può utilizzare, che può sembrare effettivamente qualcosa di uguale, ma uguale non è. Cioè quando noi usiamo l'estensione figurata di un termine stiamo ragionando su un concetto che è simile, ma non è lo stesso. Per esempio può essere interessante parlare di una persona... Che è stanca di fare un lavoro dopo anni dopo vent'anni 30 anni che sta facendo quel lavoro e la persona che effettivamente in quel momento quindi è stanca dopo 20 anni a volte quando ce lo dicono ci può sembrare ovvio che cavoli dopo 30 anni vent'anni che fa quel lavoro si sarà stancato però invece in realtà questo non è assolutamente chiaro nel momento in cui invece ci sono altre persone che passano una vita intera a fare un mestiere e non si stancano mai di portare avanti quell'attività questa cosa infatti poi quando la vediamo sugli altri a volte può sembrarci evidente e poi altre volte capitano altre situazioni dove vediamo che qualcuno invece si stanca subito, nell'immediato, appena si approccia qualcosa già subito è stanco e allora non ci soffermiamo nel considerare che forse quel termine stanco lo stiamo utilizzando in un modo un po' ambiguo. Cioè a volte quella persona poi si stanca subito e diciamo eh, ma quella persona è pigra, come se allora anche lì avessimo la sensazione di aver detto qualcosa, ma con tutte queste parole in realtà non stiamo dicendo niente, cioè quando noi usiamo il termine figurato, nel senso figurato, il termine stanco, noi stiamo dicendo che una persona è priva di energie, ma non stiamo dicendo nulla del motivo per cui è priva di energie. Quando diciamo che è come se fosse un focolare che a un certo punto si spegne, quel fuoco che non è acceso, ok, ma per quale motivo è spento, è tutto da capire. Può mancare la legna, può mancare il combustibile, può mancare la reazione, può mancare qualcuno che abbia voglia di andare a metterci della legna su. Possono essere tanti motivi per cui una cosa non sta funzionando. E questa questione, questo aspetto non ovvio, è un aspetto invece su cui è importante porre attenzione, perché il paese è stanco, è un'affermazione un probabilmente condivisibile, ma è stanco per quale motivo? Cioè ci sono alcune persone che forse hanno iniziato a sentirsi stanche il primo giorno della pandemia e alcune che dopo 14 mesi assolutamente reggono ancora benissimo, potrebbero reggere per tutta la vita, ma in percentuale la popolazione tende a essere sempre più stanca della situazione. E per quale motivo appunto è ancora qualcosa da capire, ancora non ci siamo arrivati a questo perché poi magari alcune persone a volte si sentono stanche per un singolo argomento c'è cioè una cosa che le manda in crisi e quello poi compromette tutto altre volte, altre, altre, altre generi di persone a volte invece tendono a essere stanche per un cocktail di argomenti per tante piccole cose che a poco a poco vanno a sommarsi e vanno a creare uno scenario dove alla fine queste persone hanno la sensazione di non farcela più e sono però tutti dei contesti e delle questioni diverse che è importante cercare di mettere a fuoco perché se no infatti se noi non approfondiamo il senso di questo senso di questo termine il modo in cui viene utilizzato rischiamo appunto di poi bloccarci lì di dirci ok non abbiamo chiaro però per quale motivo allora sta succedendo questa cosa se non è il, un qualcosa di quantitativo se non è dipende dal numero di mesi se dipende da qualcos'altro allora da cosa quello che ci serve è cambiare il linguaggio Considerare che stiamo parlando di persone, non stiamo parlando eh, davvero di caminetti accesi o spenti, ma stiamo parlando di persone, stiamo parlando di un aspetto emotivo che riguarda le persone. Emotivamente quello che spesso può essere il sentimento più avvicinabile effettivamente alla stanchezza Tende a diventare evidente quando noi parliamo delle conseguenze della stanchezza, cioè la stanchezza è quel momento in cui quindi non ho energie, il pensiero tende a non concentrarsi su nulla, tende a essere distratto, il corpo tende a essere spento, eh, mi sento eh, poco sensibile alle sensazioni che anche arrivano dai miei organi di senso, eh, c'è cioè tutto una disattivazione di diversi meccanismi che è quello che tendenzialmente succede come conseguenza dell'attivazione dell'emozione della tristezza. Quando diciamo che il paese è stanco, spesso e volentieri stiamo dicendo che in proporzione statistica tende ad aumentare la quantità di tristezza media nella popolazione. Le persone tendono ad essere sempre meno motivate, sempre più tristi nell'idea dell'approcciarsi a quello che riguarda effettivamente le sfide quotidiane che gli si presentano davanti. E questo com'è che funziona? Fondamentalmente con un processo e un procedimento personale, perché poi le emozioni sono qualcosa di molto personale. C'è una struttura di fondo che è comune a tutti, cioè la tristezza dal punto di vista funzionale è sempre attivata dal modo in cui un pensiero viene valutato mancante di qualcosa, però poi alla fine che cosa manca è tutto da capire, non è assolutamente banale definire che quello che manchi sia una cosa specifica piuttosto che un'altra, e a noi invece è importante che si riesca a dare attenzione a che cosa invece pensiamo che sia mancante perché per ognuno di noi potrebbe essere qualcosa di diverso per qualcuno dentro la pandemia potrebbe essere venuto a mancare qualcosa di fondamentale per altri invece potrebbe essere tutta una serie di piccole cose che a poco a poco ha visto scomparire dal proprio quotidiano ricordiamoci quindi la tristezza legata alla mancanza e in pandemia la salute può essere un qualcosa di cui probabilmente drammaticamente si può avere delle conseguenze sul lavoro, sul reddito, sull'autostima che ne deriva, eh, sulle libertà la possibilità di muoversi, la possibilità di fare attività, la possibilità di prendersi cura di se stessi, la possibilità di coltivare le relazioni, gli affetti, eh, di esplorare, di, fare, di vedere cose nuove, di stupirsi, di essere curiosi rispetto agli altri, di non dover avere paura di, di, di tutte le persone che si incrociano sul marciapiede perché potrebbero essere dei possibili untori. Sono tutta una serie di meccanismi che sono venuti a attivare, a creare nell'ultimo anno che comprensibilmente possono andare a creare un, un contesto, un sottofondo di, di tristezza, che è però qualcosa che non si può riassumere e ridurre a un, il paese stanco, perché dietro questa affermazione, quindi, che tende a diventare un po' troppo generale, quello che c'è il rischio che accada è che forse dietro questo si finisca poi per pensare che quando il politico di turno ci, mi dice il paese stanco, io che mi sento stanco, io possa pensare: è eh certo, sono stanchi come io sono stanco, sta parlando proprio di me, mentre invece quella persona non sta parlando di me. Quando dicono che il paese è stanco, non stanno parlando di me, valerci Celletti, che mi sento stanco, stanno parlando di un concetto generale e lo comunicano in termini più generali per avere l'audience e la speranza che più persone possibili si, eh, si riconoscano in quel messaggio. Ed è un qualcosa che viene fatto anche con lo scopo di coinvolgere le persone in delle soluzioni che vengono proposte. Eh, il paese è stanco, è stanco di questa pandemia, di questo lockdown che va avanti da 14 mesi, risolviamo il lockdown o non se ne esce. È una soluzione, è una ricetta che può avere anche assolutamente tutto il suo senso. Però, dicevamo, la tristezza è un'esperienza personale, individuale. Chiaro che il lockdown ha reso la situazione più difficile e ha peggiorato le cose per tanti, ma altrettanto è possibile che alcuni elementi che suscitano tristezza non siano necessariamente il lockdown fine a se stesso ma forse sono tutta una serie di cose che si accompagnano al lockdown rispetto al modo in cui è affrontato, è gestito, le date sono, sono, sono comunicate, eh, i, gli aiuti arrivano o non arrivano quando, come, non si sa, eh, certe situazioni vengono affrontate in maniera molto pasticciata, non si capisce cosa succede nel, nel retroscena, alcune cose vengono fatte in maniera prima affrettata, poi rallentata e non si capisce mai che cosa va bene e cosa va male. Eh, C'è cioè, a volte leggerezza su alcune cose su, su, eh, sul punire certi comportamenti e altre volte c'è un eccesso di severità nell'andare con gli elicotteri a inseguire quelli che si fanno una corsetta sulla spiaggia considerando che certi comportamenti in un certo periodo andavano assolutamente evitati però poi c'è anche un senso di proporzionalità che va tenuto in considerazione per non terrorizzare le masse visto che le persone è importante che si prendano cura di se stessi stiano in casa ma non che siano terrorizzate nello stare in casa io mi sono fatto la prima zona rossa mi sono trovato i militari per strada sul fatto che non potevo più neanche uscire e muovermi senza vedere questi che giravano e che eh, con, le, con le armi e cosa, da un giorno all'altro cosa era successo la questione è quando si parla del fatto che il paese è stanco non si sta quindi facendo riferimento al fatto che e quindi ho io la ricetta, è stanco del lockdown e quindi se tolgo il lockdown si risolve tutto. Stiamo dicendo che ognuno dentro questa situazione molto particolare che sta coinvolgendo tutti ma in modo diverso, ognuno la sta vivendo questa situazione con una sua personale sfumatura, un suo personale modo di reagire. Ed è importante provare a cogliere questa occasione per capire la propria specifica reazione e per cercare, per quanto possibile, di trovare delle soluzioni. Delle soluzioni che, quando arriveranno dall'alto, ben venga, ma nel nostro piccolo e il piccolo della nostra quotidianità, pensando alla nostra personale stanchezza, alla nostra personale tristezza, è importante invece cercare di trovare delle soluzioni che riguardino il modo in cui io sto pensando a quello che è il mio quotidiano, alle cose che a me stanno mancando, a quello che io non sto riuscendo a introdurre nella mia vita o che sto perdendo per strada ed è importante quindi provare a cercare di inserire questi argomenti nel modo più ragionevole sensato legale e, e realistico possibile cercare di portare avanti e promuovere uno stile di vita e uno stile di pensiero che sia il più adatto possibile a quello che accade e questo quindi è importante che sia una priorità una priorità che tutti noi ci diamo per prenderci cura di noi stessi È questo quindi un qualcosa che si può fare individualmente ragionando su se stessi sulle proprie sulle proprie necessità o anche perché no magari chiedendo aiuto in un contesto di psicoterapia che può essere un ottimo modo per provare a prendersi cura effettivamente di se stessi eh, rivolgendosi a un professionista con cui collaborare in un contesto anche di supporto psicologico che eh, è un qualcosa di fondamentale in questo spazio di pandemia e che forse è una ricetta che mi viene da suggerire che per certi versi ha anche più senso rispetto al il paese è triste coinvolgiamo gli psicologi piuttosto che non il paese è stanco, eh, facciamo un'altra un legge, un altro intervento per sempre dall'alto cercare di calare qualcosa. Servirebbe per quanto possibile invece che tutti noi effettivamente cogliessimo questa occasione per trovare delle soluzioni che siano personali e magari perché no, cogliere l'occasione per lavorare su se stessi anche in prospettiva di quello che succederà poi dopo una volta che finirà questo lockdown, perché prima o poi finirà questo lockdown e quando finirà magari potremmo aver sfruttato il tempo all'interno di questa quarantena all'interno di questa pandemia magari perché no per uscirne eh, con qualche strumento in più qualche abilità in più di affrontare certe difficoltà che magari non si presenteranno più ci auguriamo eh, intense e complesse come questa volta però tendenzialmente faranno parte ancora del nostro futuro e tanto più abbiamo gli strumenti per affrontarle per gestirle Tanto più possiamo prenderci cura per di noi stessi e sentirci al sicuro in una realtà che a volte ci pone delle sfide e che stanno a, a cercare di cogliere nel modo più funzionale e strategico possibile. Spero che quindi questa riflessione sul concetto del Paese stanco, che me lo sento dire tanto, ormai beh, anche la, la radio, dovunque, poi nei podcast. Ogni tanto dicono il Paese stanco. È una, una cosa che ormai tutti ce la siamo sentiti dire in diverse salse spero che questo possa essere un contributo utile per qualcuno per ragionare su questo argomento cercando di non fermarsi a un concetto esterno che sembra quasi oggettivo e soverchiante su cui non ci posso fare niente a meno che loro da, da, dall'alto, da, da, da Roma prendano delle iniziative ma piuttosto cercare di ragionare su quella che è la propria esperienza personale e sul fatto che su quella invece tutti noi abbiamo un seppur piccolo margine di possibilità di intervento lavorando sul proprio pensiero, sul proprio approccio, sul proprio atteggiamento quello è in margine che ci ridà il potere di prenderci cura di noi stessi e di lavorare sulle nostre esigenze. Questo è tutto per eh, dubbi su questo argomento. Se ci fossero domande, scrivetemi sui commenti eh, qui su YouTube, su Facebook, su Instagram, sono un po' dovunque. E per il resto, eh, ci vediamo al prossimo video. Io sono Valerio Celletti. Buona giornata!